Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un video, un video di aggiornamento chiaramente per quanto riguarda il money glitch da fare da soli che eh, nonostante i server abbiano fatto circa, è ancora funzionante allora, e che cosa ci serve? in pratica dobbiamo avere un appartamento come nei vecchi glitch comunque vi lascerò qui in alto a destra la scheda con tutti i video correlati Adesso cliccateci sopra ora e, e quindi eh, torniamo al video di che cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno di un veicolo speciale potremmo farlo anche con la deluxo però eh, con la deluxo ci dovremmo buggare in continuazione e quindi potrebbe risultare un problema è già difficile buggarsi quindi figuratevi se dobbiamo buggarci più di una volta. Comunque sia eh, potete farlo anche con la Deluxo, solo con la Deluxo, quindi dovete avere un appartamento che sia diciamo vicino a un'attività di quelle lì gialle o di quelle lì viola insomma eh, di quelle attività lì che ci bloccano il conteggio quando andiamo a, a entrarci dentro. Io qui sono entrato dentro un colpo però comunque non ho voluto tagliare il video perché ho detto lo lascio integrale, magari lo mando in velocità però lo lascio integrale e quindi l'ho lasciato così mi sono teletrasportato nuovamente perché è quello che dovete fare voi, no? quando avete il colpo di destra, vi teletrasportate in centro e siete di nuovo pronti a fare il glitch controllate sempre che c'è il blazer o il veicolo che state usando e siamo pronti a rifare il glitch, premiamo carichiamo l'attività del colpo domus Day per due volte di fila come ho fatto io adesso e aspettiamo la popolazione della sala 2 di 4, 3 di 4 quando vediamo che la sala si sta popolando, corriamo verso il pallino azzurro verso il cerchetto azzurro che abbiamo in casa dopodiché facciamo cerchio per tornare indietro e andiamo veloci subito su uno di questi punti qui se lo abbiamo vicino ovviamente se non l'avete vicino ragazzi io penso che tutti abbiate un, un appartamento alle Driftstower insomma come avete visto eh, lo stile è buggato comunque dicevo se non l'avete vicino compratevi un appartamento alle Driftstower eh, raga boh ho detto col fischio non so se si se sentirà però io l'ho sentito comunque sia eh, torniamo al video eh, quando vi siete buggati andate allo santo scasto ma riparate se c'è da riparare e eh, non fate nessun altro cambio e quindi potremmo continuare a fare glitch ragazzi allora qui vi mostro la data in cui io ho girato il video poi mi sono perso un attimo nell'editing però vabbè capita no quando uno sta lì se perde almeno io me perdo quindi torniamo nel, nel nostro ceo nella nostra clubhouse dove stiamo facendo il glitch e eh, continuiamo a fare il glitch ovviamente nel nostro garage dove andremo a fare la duplicazione dovremo avere un'auto da duplicare e delle lg rh8 possiamo averle anche in un altro garage ragazzi eh? non è che le dobbiamo avere per forza qui eh, però eh, badate bene l'altro garage deve essere pieno perché altrimenti vi baccherete in una schermata nera e lì rimarrete all'infinito quindi a questo punto che cosa facciamo entriamo nel meccanico nell'officina andiamo a fare un cambio d'arga. io qui cambio il colore ma per sempre per un fattore mio chi, chi segue i miei video lo sa perché cambio colore cambio colore per riconoscere le mie duplicazioni quando le ho fatte, in che giorno le ho fatte Sì, sì, voglio sapere pure i peli al culo delle auto Se no, non va bene No, scherzo ragazzi e Quindi cambiate la targa Fate in modo di avere una targa personalizzata Se non l'avete usate il centro operativo per, per mettere una targa pulita Scendete dall'auto una volta cambiata targa Risalite sull'auto, premete freccia destra e vi porterà in garage E la duplicazione sarà avvenuta a questo punto, ragazzi, molti di voi, come ho già detto nei video precedenti, si lamentano che non gli spawnano le auto, si lamentano che... Quindi, che cosa dovete fare, ragazzi? Allora, chi ha l'Arcadius non ha nessun problema. Chi non ha l'Arcadius, faccia questi passaggi o comunque chiami, eh, entri nel colpo di Lester, quello che io sono entrato all'inizio e vi spawnerà fuori l'auto allora come vedete qui l'auto già non c'è più dentro il garage io sono passato solamente in un altro garage però per sicurezza eh, se non siete sicuri andate fino all'ufficio e poi scendete in strada ragazzi è semplicissimo come vedete neanche qui c'è l'auto andremo in strada e troveremo una nostra auto. Come ho già detto, per chi non gli riesce, entrate nel colpo di Lester, quello che avete nell'appartamento, e vi spawnerà l'auto sotto l'appartamento. Ovviamente eh, dovete dovete avere il colpo attivo e dovete avere l'appartamento lontano da dove state facendo il glitch, perché altrimenti l'auto non vi spawna sotto. Quindi, come ho già detto potete metterla in qualunque garage purché sia pieno, io la sto rimettendo qui nel, nel mio ceo per comodità, per essere un po' più rapido. E il glitch è fatto ragazzi. Che altro aggiungere? Nulla. Approfittate di questo glitch perché non so quanto durerà, penso forse fino a giovedì come può essere di utile. Detto questo un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.